Grazie Presidente. E allora, il tema di questa mozione è il commercio di libri su area pubblica. Tanto per inquadrare l'argomento, è un'attività che è stata istituita con una delibera di Assemblea Capitolina di dieci anni fa, circa. no, dieci anni fa, la numero 8 del 2011. Con questa delibera e quindi è stata ratificata la possibilità di fare questo commercio e poi è stato indicato il numero massimo di posteggi possibili sul territorio comunale pari a 50 e poi cosa importante è stata definita la natura di non stagionalità del, del commercio stesso negli anni successivi poi con altre delibere eh, si sono in qualche modo individuati le, le aree no? dove poter eh, atterrare questi, questi posteggi e si sono poi date le disposizioni per la pubblicazione dei bandi. Ora ne parliamo, ne parliamo oggi perché si è tenuta nello scorso marzo, il 23 marzo, una seduta di commissione commercio che io presiedo, una commissione voluta dal collega in particolare voluta dal collega Di Priamo. Eh, proprio perché questi operatori hanno chiesto di essere auditi per manifestare un po' il, i problemi che stanno vivendo. Allora, quello del commercio di libri è un, di fondo è un'attività che, che forse sta subendo delle, dei problemi, no? Per la, per la, per il fatto che ci sono eh, i libri digitali, per il fatto che ci sono altri prodotti magari audiovisivi, quindi c'è di fondo già una difficoltà. A questa si è aggiunta, come si dice, piove sul bagnato le difficoltà ulteriori di questo periodo di pandemia in cui non c'è stata ovviamente eh, la possibilità per tante persone di andare ad acquistare questi libri per le, le difficoltà eh, che, che tutti, noi, tutti noi sappiamo. Quindi questi operatori hanno chiesto di essere auditi anche per fare una proposta, per proporre una misura di possibile mitigazione di questo loro stato di sofferenza. E la proposta è quella che gli venga concessa la possibilità di vendere non solo i libri, ma anche qualche altro genere di prodotto, sempre prodotti di editoria, prodotti cartacei. E diciamo che eh, questa, questa facoltà, eh, questo, questo commercio, in realtà è disciplinato anche, da una, anche e soprattutto da una legge regionale la numero 22 del 2019, dove all'articolo 53, proprio eh, garantisce loro questa facoltà, cioè la facoltà di poter dedicare una parte della bancarella, del posteggio, non superiore al 30% alla vendita di prodotti diversi. prodotti diversi, però la legge, la norma, eh, dice assolutamente non generi di abbigliamento o alimentari. Allora, detto questo, nella Commissione e tutta la Commissione e i commissari presenti hanno concordato su assolutamente il, il buonsenso e quindi sul dare seguito a quanto richiesto. Ed è questo quindi il, il tema della, della mozione che noi abbiamo, abbiamo sottoscritto e stiamo discutendo. E quindi nel deliberato, noi chiediamo proprio che venga data la possibilità a questi operatori. Di, popo, di poter vendere questi generi diversi. Abbiamo indicato cosa importante, che tra questi prodotti non ci siano i prodotti souvenir, perché vogliamo evitare che si crei un conflitto con altri operatori che invece vendono questi, questi oggetti. E nel, nel dispositivo poi chiediamo in maniera ancora più estesa che ci sia un, un, un, uno sforzo, un'attività per in qualche modo contribuire a aiutare a mitigare queste sofferenze, e ad aiutare questi operatori perché siamo tutti convinti che, che sono, oh, è un presidio importante no? di aggregazione sociale, culturale. Eh, noi tutti siamo convinti che eh, se la cultura può essere declinata in tanti modi e vogliamo ind individuare un simbolo che per Antonomasia la, la rappresenti, questo è sicuramente il libro. Quindi questo è il motivo per cui eh, assolutamente abbiamo dato seguito. A questa richiesta degli operatori siamo qui a discutere questa, questa mozione. Ringrazio il, il collega il consigliere Di Primo di averla prontamente portata richiesta la, la convocazione eh, della Commissione. E questo è quanto. Grazie Presidente.